Salve a tutti, io sono Ono Bandana e vi consiglio vivamente di guardare eh, la Fornace TV e se non vi scoccio troppo dare anche uno sguardo a istitutolafornace.tv che è il nuovo sito de de dell'Istituto Cinematografico La Fornace, eh, che finalmente dopo tanto siamo riusciti ad attivare. E, e questo è tutto. Eh, un arrivederci a tutti, e con la speranza di tirare fuori un, capolavoro, un ennesimo capolavoro dopo i due che, che ci hanno fatto diventare famosi nel mondo come la fornace.